Carissimi, abbiamo iniziato insieme il quarto anno della vita del canale, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella quella che vibra qui sotto, l'iscrizione ovviamente è gratis, basta avere una mail e, e così sarete avvisati per tutti i nostri video, poi se qualcuno è interessato c'è anche un upgrade grazie alla piattaforma di YouTube. Oggi iniziamo con una curiosità, una curiosità molto, molto interessante che eh, abbiamo cercato di vagliare molto bene. Sono versetti che conosciamo perfettamente, però, se riusciamo a, diciamo così, collocare nell'ambito giusto, nell giusto eh, tutto il testo evangelico prende una luce veramente meravigliosa. Dopo la, dopo la sigla, leggeremo il testo del Vangelo di Giovanni. Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Qual è il testo del Vangelo di Giovanni? Siamo nel capitolo 7. È buona norma metodologica leggere tutto il brano per riuscire a contestualizzare perché la curiosità riguarda la festa, la festa delle capanne e quindi l'ubicazione di Gesù nel Tempio capitolo 7 inizia praticamente così, al versetto 2 si avvicinava intanto la festa dei giudei detta delle capanne, la festa delle capanne, la festa di Sukkot, che durava otto giorni, sette più eh, l'ottavo giorno finale che era quello solenne, Shemini Azeret. e se leggete c'è prima un dialogo con i suoi fratelli perché anche loro non credevano in lui, versetto 5, al versetto 10 dice andati i suoi fratelli alla festa allora vi andò anche lui, di nascosto, il versetto 14 quando ormai si era a metà della festa Gerusalì al tempio quindi da gerusalemme sale fa qualche centinaio di metri chiaramente e va al tempio e la insegnava crea un certo imbarazzo perché dice ma questo qua che insegna eh, non, dice non conosce eh, che non conosce le scritture senza aver mai studiato chiaramente lui è dio quindi se lo poteva permettere poi va avanti e si arriva al versetto 25, intanto alcuni di Gerusalemme dicevano non è quello che cercano di uccidere, parla liberamente e poi sempre Gesù al versetto 28 mentre insegnava nel Tempio, sempre durante la festa, esclamò eh, voi mi conoscete e sapete da dove sono eccetera eccetera, poi si va avanti. Versetto 32, siamo sempre lì nel Tempio, lo leggo un attimo così per farvi vedere la contestualizzazione. I farisei udirono che la gente sussurrava queste cose di lui, perciò i suoi sacerdoti i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Eh, versetto 33 dice, per poco tempo rimango ancora con voi, ponderò da colui che mi ha mandato. E poi si va avanti, è il versetto 37. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, la festa solenne, Gesù, alzatosi in piedi, al tempio, esclamò una frase che noi sappiamo a memoria perché è la base per l'arrivo dello Spirito Santo nella vita dei convertiti. Chi ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Si fa riferimento ovviamente all'acqua viva. All'acqua domanda: perché? A noi, le interpretazioni, per quanto possano essere giuste spirituali eccetera, eh, allegoriche, interessano fino a un certo punto. Noi sappiamo che questa esperienza Gesù l'ha promessa e poi dice questo, egli disse, versetto 39, riferendosi allo Spirito Santo, che avrebbero ricevuto i credenti lui, quindi ci siamo dentro un po' tutti, infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. E poi udendo queste parole alcuni dicevano questo è davvero il profeta, questo è il Cristo, eccetera. Cosa interessa? Qual è la curiosità di oggi? La curiosità di oggi è questa. Attenzione, dovete stare molto attenti perché se mi capita male è un problema. Colpa mia. Allora, per le norme ebraiche, Torah Kataf, Torah scritta, Torah Moscemi Sinai, Belpe. Torah bel pe, cioè la Torah orale che, che um, Mosè dal Sinai ha ricevuto da Hashem e l'ha trasmessa agli anziani e tutta la successione degli anziani fino ai Lel e fino a Gesù, e vietava assolutamente in tutte le feste ebraiche l'uso dell'acqua come libagioni dentro le feste ebraiche, da Pesach, Rosh Hashanah, tutte le feste fino a Sukkot. attenzione però, cioè non si poteva usare l'acqua, non si poteva usare l'acqua, non si poteva mettere l'acqua sull'altare, non si poteva mettere l'acqua insieme al vino, non si poteva mettere l'acqua insieme all'olio, non si poteva mettere l'acqua insieme alla farina, non si poteva mettere l'acqua insieme alle mezzene degli animali sacrificati, era un divieto, non si poteva usare l'acqua, ok? Si poteva usare l'acqua prima e dopo per il lavaggio dei sacerdoti, assolutamente sì, ma non si poteva usare per il culto, per le libagioni, salvo un caso. E non lo dice la Torah scritta, lo dice la Torah orale, cioè quella che noi chiamiamo la tradizione, la Masorah. Il verbale che afferma questo noi lo troviamo nel trattato Lulav Vahara, Vahrava, che è il lulav, che sono quelle quattro specie di vegetali, tre più, più le troc il cedro che si usano per la festa delle capanne e la ravà, che sono i, i, i salici che usavano i sacerdoti che mettevano intorno all'altare. C'è una lunga discussione se erano eh, tutti i sei giorni o tutti i sette giorni se era Shabbat si poteva fare o no, quello ve lo, ve lo, ve lo risparmio. Però attenzione a quello che c'è scritto, visto che era vietata, era vietata l'acqua, al foglio del Trattato di Sukkha, capitolo 4, foglio 44a, dice esattamente così che la libazione dell'acqua su Kot si può fare perché è una alaka le moshe missinai, letteralmente così. Cioè è una regola eh, data da, da, da Dio a Mosè nel Monte Sinai, una legge orale, una legge orale che è stata tramandata, e cosa ha fatto Gesù? Voi sapete che Gesù, quando ci sono delle cose che non gli quadrano su tradizioni di alcune scuole rabbiniche, lui interviene, interviene pesantemente. Vi ricordate il discorso del Corban? Vi ricordate no, dell'onorare il padre e la madre? Gesù interviene pesantemente. Vi ricordate anche sui discorsi della purità rituale, quando gli contestavano il fatto che i suoi non avevano, avevano preso del pane, non stavano pranzando, eh, attenzione, senza lavarsi le mani. E giustamente Gesù dice, rispondendo, ma chi ve l'ha detto? Non è mica la metilata ai adani che bisogna fare prima di pranzare. che Gesù peraltro faceva e lo osservavano e la faceva. Però eh, quando aveva qualcosa da dire lo diceva, qua no, qua lui accetta perfettamente questa normativa, non solo l'accetta, sfrutta la possibilità di parlare dell'acqua perché vedevano i riti di ribazione. L'ottavo giorno, che era il più importante, Shemini Zerat, il giorno veramente insieme al primo giorno, il giorno di grande solennità di tutto l'anno. Addirittura c'è il cambio del, del, del ciclo delle letture, perché c'è stato già il Capodanno e si passa dall'ultima parashah del Deuteronomio a Genesi 1.1, no? quello del Bereshit Barra Elohim. Quindi un giorno fondamentale, importantissimo, che addirittura ha. Questa regola, eh, così come è stata spiegata anche nella tradizione da Esdra e da Neemia, come ciclo delle letture, vi ricordate? Benissimo, Gesù non solo accetta questa tradizione, ma indica questa tradizione profeticamente per lo Spirito Santo, dicendo che quell'acqua che loro stanno usando e che non dovrebbero usare, però Mosè gliel'ha permesso, nella tradizione, quell'acqua rappresenta lo Spirito Santo che avranno coloro, che avranno i credenti, che avranno creduto in Gesù. E la gente, da quello che sembra dal Vangelo, rimane molto colpita da questa rivelazione di Gesù, perché dice, versetto 40 del capitolo 7, udite queste parole, alcune fra la gente dicevano, questo è davvero il, il profeta, altri dicevano, questo è il Cristo, e poi c'è tutto il dibattito, ma il Cristo viene forse dalla Galilea? Il figlio di Giuseppe? Sì, il figlio di, di, di Davide? No, viene dalla Giudea. Non dice forse che Cristo verrà dalla stirpe di Davide a Bethlehem? Ecco, E qui c'è tutta quella problematica. Però sono rimasti colpiti dal fatto che Gesù, per una tradizione dei figli di Israele, una masorà dei figli di Israele tramandata da Mosè a voce, a voce, a voce, a voce, voce, mentre c'è un divieto esplicito di usare l'acqua in qualunque altra festa e solennità ebraica, nel giorno più importante, il giorno della solennità, l'ultimo giorno della festa, e qui lo dice chiaramente, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Shemini Azzeret, Gesù usa l'acqua per dire: guardate, che quest'acqua, virgola, che non è biblica, virgola, addirittura è il simbolo dello Spirito Santo per chi crede in me. ed anzi, da lui verrà fonti di acqua viva. Spero che vi sia interessata questa cosa, perché ci aiuta a dare ulteriore luce anche storica ai meravigliosi fatti che Gesù ha raccontato, ha vissuto e ha comandato nel Vangelo, e per fare capire che non tutta. Ecco. La tradizione di Israele Gesù l'ha censurata, quando ha censurato lo ha scritto, gli evangelisti meglio l'hanno scritto, Gesù l'ha detto piuttosto chiaramente e limitiamoci a quella, per le altre cose, le altre cose aiutano molto per capire meglio il Vangelo. Ciao, grazie e alla prossima!